ciao ragazzi come va allora di nuovo insieme come avevo premesso l'ultima volte eh, farò durante avanti lezioni solo su richiesta quindi usate il modulo presente nel mio sito nella sezione video lezioni dove c'è appunto questo modulino dove potete lasciarmi anche in forma completamente anonima basta usare un nickname per poi riconoscervi eh, una di queste l'ultima che mi è arrivata è di una ragazza quindi non potevo e tirarmi indietro assolutamente mai Cate, caterina che mi dice ciao Igor, hai altri video e o tutorial di brani in musica classica suonabili col basso oltre al preludio della sweet and soul per violoncello i Bach è il tipo di studio che amo di più vabbè poi <ride> sei un grande ok grazie allora eh, qui si apre un, un capitolo che a me sta molto molto molto a cuore che è quello della musica classica che in realtà io sono un musicista eh, eh, moderno amo tendenzialmente eh, jazz e tutto quello che ne deriva ma suono da una vita musica pop musica eh, leggera attuale in realtà come gusti musicali eh, la musica classica eh, ha, ha avuto e ha tuttora un grande, un grande rilievo ne... <coughs> nella mia vita. Eh, e Oltre ad ascoltarla, amo anche eh, certi compositori, non tutti, ovviamente. Anche lì si parla di gusti personali, eh, analizzarli e perché no, eh, cercare di suonare o comunque suonare le parti o dei pezzi dei tipi di, di, di composizioni in qualche modo rifattibili con il nostro strumento, quindi col basso. Eh, le, eh, I tipi di composizioni più, secondo me, più alla, alla nostra portata, eh, anche se comunque sia in ogni caso vanno rivisti, vanno ri, non riarrangiati, ma comunque eh, resi fattibili col il range del nostro strumento, chi ha più corde è più avvantaggiato, chi come me si limita al 4 20 tasti sarà un po più in difficoltà quindi va un po sistemate le, le varie ottave I vari range appunto de, le estensioni appunto dei de brani allora come dicevo le, le composizioni più alla portata di, di, di noi bassisti secondo me rimangono le sonate che erano comunque eh, una era un tipo di composizione vorrei la storia della musica non, non, non la conosco proprio perfettamente credo sia comunque derivi dal periodo barocco nel quale eh, andava in, in, diciamo c'era la musica eh, corale quindi cantata diciamo e la musica sonata qui il termine sonata eh, che era un, poteva essere di vari, di vari tipi quindi ehm, questo è quello che so ecco. la musica la, la, la sonata in genere è abbastanza fattibile perché è da non confondere con una sinfonia lì si va nel caos totale la sonata di solito è più ehm, diciamo alla nostra portata eh, con linea di linea di massima quindi, poi ci sono le suite, sempre quindi, anzi, le suite vengono da prima dell'epoca barocca, poi eh, nel barocco, ora non ricordo il nome del compositore, fu quello che dette proprio un, una forma ben precisa, alle suite, le suite, suite eh, mi insegnate che sono una, una serie di balli, quindi era musica fatta per eh, accompagnare i balli di quel periodo. Le varie gig, le mand, eccetera, eccetera, non sto qui a farvi il zelmone di, di musica e comunque ogni tipo di, eh, di, di, di, di, di ballo aveva una sua forma ben precisa, quindi eh, di solito la suite era introdotta da un preludio e poi c'erano appunto le varie, le varie fughe. magari l'allemanda la, aveva un tempo e un andamento piuttosto che un altro tipo di di ballo un'ultima cosa che eh, anzi sto proprio in questo periodo eh, studiando sono le invenzioni che è un po' una specie di diciamo di, di, di, di, delle fughe e quei tipi di composizione lì. invenzioni a due voci, eh, le principali le più famose sono le 15 invenzioni, anzi le 30, 15 a due voci, 15 a tre voci lasciamo ora però <ride> quelle a tre voci, quindi le 15 eh, invenzioni a due voci di Bach ovviamente io parlo di Bach per gusto mio personale ma eh, ho studiato e sto studiando anche altri compositori molto molto belli che poi vi consiglierò. Eh, parlo ora di Bach perché eh, diciamo è anche quello più eh, che mi ha dato di più a livello sia emotivo ma anche di cultura musicale perché da lui finalmente ho cominciato a capirci un po' di eh, armonia, ma proprio nel vero senso della parola. Quando si parla di di utilizzo di certe scale di contrappunto di, di, di tante cose di tonalità e tutto quello che ruota intorno solo analizzando i grandi compositori classici io personalmente i gorzardi sono riuscito in qualche modo piano piano a farmi un'idea veramente di cosa significa eh, l'armonia musicale quindi non eh, come i libri attuali non eh, con quello che viene definito con quella che viene definita musica modale eh, secondo me eh, non è che la musica per l'amor di dio sia nata nel periodo barocco però gran parte <ride> proviene tutto da lì ecco se ascoltate alcuni pezzi alcune opere appunto di Bach, Chopin, Mozart, Beethoven chi più neanche più ne metta sembrano composti ieri l'altro, invece si parla del 700-800. Quindi io prendo tanto spunto da questi grandi compositori e l'ultima cosa che ho pubblicato a questo link è eh, la prima invenzione a due voci in do maggiore eh, che vi invito a studiare nel modo eh, in cui fa lo faccio io, ovvero non prendere un libro senza fare nomi, però io purtroppo mi sono trovato male dove trovi eh, lo spartito con eh, le tab o comunque diteggiature che sono infattibili su un basso. Quindi, lì purtroppo è solo stato preso uno spartito originale e riscritto in chiave di basso e poco altro. No, secondo me il bello di questo studio, questo tipo di studio, è prendere lo spartito e cercare di capirci qualcosa e. Il bello è proprio cercare di risuonarlo e renderlo orecchiabile il nostro strumento. Vi faccio un esempio, eh, un clavicembalo ben temperato, eh, un conto è studiarlo eh, a mo' di esercizio e va benissimo anche quello perché ci costringe comunque a cercare delle diteggiature eh, un po' anomale per noi bassisti, cioè per rifare quello che è stato creato per strumenti eh, appunto un clavicembalo oppure per organo per violoncello quindi totalmente diversi da, dal nostro strumento che intanto eh, rispetto a un violoncello accordato per quarta e non per quinta quindi cambia già il mondo di, delle diteggiature eccetera e poi proprio sono pensati per strumenti eh, appunto il clavicembalo che è una serie continua di, di arpeggi alla fine eh, su uno strumento a tastiera le corde e eh, sulle corde, i tasti, le note quindi restano, hanno un, eh, un intervallo ben preciso di durata del suono che difficilmente col basso riusciamo a ricreare, quindi dobbiamo trovare delle tecniche, questo per me è molto stimolante delle tecniche per far suonare meglio possibile queste cose, ad esempio l'inizio del preludio del clavicembro un conto è suonarlo così questa frase un conto è cercare di dargli un senso quindi vado ad ascoltarmi le varie eh, interpretazioni le varie registrazioni poi cerco di cerco di rifar suonare magari più possibile alcune note quando possibile eh, eccetera eccetera cerco di capire l'andamento armonico del brano, quindi eh, qui ovviamente non si parla tanto di accordi quanto di progressioni armoniche, quindi perché ci sono determinati accordi, perché in questo caso Bach ha usato un, un sol settima, eccetera, eccetera. Quindi questo ve lo lascio a voi che è bello proprio dello studio, eh, oppure le suite, quando... Eh, mi chiedono anche gli studenti, mi insegni la, la suite eh, in sol per violoncello, un pochino mi arrabbio perché sembra che eh, di suite esista solo quella, intanto è solo il preludio della suite, numero uno tra eh, e non è nemmeno tra le mie preferite, anche se l'ho sentita forse proprio per quello, l'ho sentita suonare milioni di volte anche col basso, e più, più delle volte sono nate proprio a, a esercizio, anche a velocità pazzesche, che secondo me non hanno senso. Invece, il bello anche di, di questo studio, quindi delle suite, è intanto scoprirle tutte, perché già il secondo movimento secondo me è molto più bello del preludio, ma comunque anche, un, anche il preludio stesso. Andate a cercare il modo di, di farlo uscire col cuore, diciamo, perché non è questo. Eh, se sentite, innanzitutto a noi ci manca l'attacco dell'arco, dell quindi questi sol che Bach usa come sorta di pedale, noi non... Dobbiamo dargli molto accento, quindi è bello anche cercare di ricreare un po' quell'effetto lì, anche se, come dicevo, è possibile. Però. Ora esagero oppure cercare un'ottava diversa. corde a vuoto che magari non, non è proprio così lo spartito originale però mi adatto un po' la dinamica quindi ehm, ad esempio come vi dicevo prima il secondo movimento della prima suite la Le secondo me è molto più bello del preludio Qui la dinamica è fondamentale, provo a suonarvene un pezzettino piccolo. Qui ora è un po' eh, che non li suonano questi binari. Ecco, non serve secondo me andare a cercare la velocità a tutti i costi per far vedere qualcosa di, che non interessa a nessuno secondo me. commetto che a nessuno gli hanno fregato una cosiddetta. Sera. Che sono andato un po' più veloce rispetto a questo. <ride> Eccetera. io cerco di metterci eh, cuore eh, poi sono abituato a suonare col fretless quindi alcuni abbellimenti anche qui è un altro ottimo metodo per, per, per acculturarsi capire gli abbellimenti i gruppetti, i mordenti, inferiori eh, il vibrato più largo eccetera eccetera quindi questi sono ottimi ottimi ottimi capolavori su cui poter studiare veramente una vita anche perché ripeto, sono molto eh, indicati anche per la tecnica perché studiando queste cose qui andiamo per forza a curare determinati eh, aspetti che magari in un brano per dire rock possono essere anche un pochino eh, nascosti con tutti gli altri strumenti qui siamo a tu per tu con noi stessi perché quando poi ci riascoltiamo, ci registriamo se non abbiamo un buon muting <coughs> se non abbiamo fatto un... delle buone dinamiche delle frasi con eh, l'andamento proprio da, da, da musica classica ehm, eccetera eccetera non, eh, non ci soddisferanno mai ecco, questi, queste nostre performance poi anche l'estensione della mano mh, ci sono dei, dei, dei passaggi in cui è richiesta veramente de... una tecnica solida e consolidata eh, l'invenzione eh, che ho fatto all'ultimo video eh, tanto ho tutto al link anzi se chi poi fosse interessato, a me piace molto questo argomento, da musica classica per basso, tant'è che negli anni mi sono fatto un mio, un mio libro personale eh, con tutte le mie diteggiature quindi eh, e soprattutto cercando di renderle come dicevo prima eh, tutto quello che ho trascritto e studiato non solo i Bach eh, eh, renderlo veramente eseguibile sul basso elettrico non come purtroppo altri altri libri con cui diciamo non mi sono trovato bene cosa ho fatto nell'invenzione numero uno in do maggiore eh, che vi consiglio di analizzare perché a volte mi chiedeva è qui che ho scoperto Uh, il bello dell'analisi de, de, de, de diciamo armonica di queste opere perché diciamo un Do maggiore? Già dopo tre battute per dire trovavo un, un Fa diesis dicevo: Ma se siamo un Do maggiore, vi parlo di tanti anni fa, se siamo un Do maggiore. Questo Fa diesis, come mai? E allora lì nasce tutto il discorso di scale. Utilizzo le varie cose. Sono due voci. Quindi, quando, quando analizzate, eh, cercate sempre di guardare eh, tutto quello che è la composizione, quindi eh, si parla di contrappunto. Eh, rispetto alla fuga c'è una forma un po' diversa, qui è arrivato un po' nella, nella storia, comunque non, è proprio, eh, non sono proprio risposte tra le due voci, comunque un altro tipo di composizione comunque cercate di analizzarle tutte e due e quando le trascrivete se le trascrivete siccome sono state create per eh, in questo caso non ricordo se per organo comunque per strumenti molto molto molto a tastiera io ho diviso le due voci per eh, due strumenti anche perché è impossibile farle eh, con uno strumento solo e in questo caso ho usato il contrabbasso, giusto per fare qualcosa di un po' più originale. Ho fatto la, la seconda voce col contrabbasso, anche perché per i miei limiti di bravura era un pochino più fattibile, e la prima voce col basso elettrico, può essere un'idea. Oppure fare un, una voce col fretless, una con, eh, con il basso con i tasti, un'altra idea, oppure chi suona più strumenti, eh, insomma... Date spazio alla creatività Ecco, io ho fatto questo Poi magari a molti farà eh, Non farà un bel effetto Però io mi sono divertito Mi piace, eccetera. Altri brani da consigliare Io farò come, come ho detto prima Una bella lista non, non, Un consiglio che vi do È non fermarvi solo a, Ai best of Diciamo, no? Di, che sia Bach, Mozart Chopin, Stravinsky, eccetera, ma cercate di analizzare il più possibile, ascoltare. Io dischi interi di compositori quando vado nei mercatini. No? trovo, Io prendo e poi la sera mi metto lì, butto e poi c'è della roba. Mi piace della roba? No, però ho scoperto veramente cose anche di compositori che non conoscevo proprio e. Eh... Per quanto riguarda la mia cultura musicale eh, è stato il salto di, di qualità, non che io ora sia un musicologo, l'amor di Dio ci mancherebbe, però ecco ne so più di prima e mi diverto moltissimo anche a eh, non solo a risuonarli ma anche a discutere di queste cose, quindi se c'è qualcuno veramente interessato eh, posso anche passare del materiale che ho, che ho raccolto, e fare altre lezioni magari anche più specifiche su un determinato brano quindi se mi chiedete eh, mi, mi, mi parli del clavicembalo ben temperato oppure mi parli della nona sinfonia di Beethoven magari un po' più un casino eh, però ecco mi, mi, piace, mi, mi piace molto questo tipo di, di lezioni di, di argomenti quindi se siete interessati a tutto quello che ho detto lasciatemi un commentino qui sotto al video o meglio ancora nella sezione come si chiama video lezioni del mio sito www.eguerzaiti.com per oggi ragazzi vi saluto e vi ricordo che eh, le uniche lezioni che d'ora in poi saranno pubblicate sul mio canale saranno le vostre richieste un saluto e al prossimo video